Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video qui sul mio canale. Allora, mi è stato chiesto di portare un video di Fortnite e oggi lo portiamo. Vediamo come va. E... Cioè avevo avuto parecchi problemi, quindi ho smesso, non sono allenato, però vediamo comunque quanto cambiamo. Andiamo. Bella sta skin. Allora, così si costruiva, ok? Vediamo Questo si salta con la barra Così ci si abbassa eh, Ricordarsi i tasti è un, un problema Quindi Guardate che bello l'autobus è fantastico Vediamo dove possiamo andare mm, Possiamo andare qui a, Vediamo alla villa Potremmo andare Dove c'è i passatempi O oh, forse eh, vediamo Proviamo ad andare alla villa, vediamo cosa c'è e com'è l'ambiente che viene. Siamo, e 3, 2, 1, saltiamo direzione villa discesa in picchiata libera e 3, 2, 1, abita il palano lì abbiamo un nostro compagno che sta arrivando ok perfetto come fanno a scendere così precisamente allora? io devo essere meglio un cecchino per arrivare dai ci arrivo, dai ci arrivo, perfetto eh, ho già preso tutto ok vediamo cosa c'è, dentro non c'è niente Uh, questa cos'era? Tipo dei razzi. Ho trovato robe per. Ok, una già schiattata. Qui abbiamo una trappola, la prendiamo su ehm, Vediamo qua non è abbia l'altra. Le la prendiamo. Vediamo qua dentro Uh, le bende le prendiamo. Ho sentito gli spari, quindi probabilmente c'è già qualcuno. Cioè eh, se una è stato. Ci prendiamo. La nostra artiglieria pesante Ah, che bello e Un nostro compagno mm. In Due, non sono neanche accorto ah. ah, ho costruito sotto, ok E ho pure finito i materiali Quindi Grandissimo e ok a ah, quello lasciamo lì Ehi. che vuoi ah ok mi dà un pozione di scudo molto buono ci beviamo subito oh, fantastico e ci riprendiamo la nostra perna uh. Bello, tiro il piattello Proviamo Ok, e vediamo che, come funziona Ok, non ho una mira... Ah, devo attivarlo io, ok. Mancato. E eh, che cavolo, è troppo veloce. Preso in pieno. E vieni a, cu a curarmi Ok, di è di là, di là E eh, puoi venire a curarmi, grazie Mi ha lasciato qua sotto È là dentro di Andiamo a passare i pomposi. Quindi la villa con la discoteca e tutto. Ok, perché, perché ti isoli? Vieni lì, bravo, grandioso. Stavolta vinceremo, va bene. Ok, uh, ho fatto un cambio di look veloce perché si è scaricata la. Videocamera, uso il telefono, si scaricato, quindi ho cambiato videocamera, ho cambiato look e continuiamo la nostra avventura su Fortnite Quindi apriamo il paracadute, un po' buggato, ma va bene lo stesso <ride> E vediamo come va, sempre facciamo la solita discesa, vediamo, eh, eh sì, vabbè è già piena di persone, vabbè, eh sì, G. via via via, va Ok cioè, hanno già trovato i fucili di dove, cavolo? Mi trovo solo munizioni ehi, hey. ah ok, questo è il mio compagno Fuori c'è già l'anarchia totale Vediamo <tossi> avanti, non c'è niente No, siamo sempre allo stesso punto Che poi peraltro è peraltro strano che non stia laggando Perché di solito mi lagga un pochino almeno Almeno un po' mi lagga Strano Ok, via libera mm. Vai avanti Bravissimo Là c'è un nostro compagno che sta morendo Ma lo lasciamo morire perché tanto non ce la farà Ah ok è stato lui ah, Fantastico sì, Ma non mi lascia niente oh. <coughs> mm. Corri, corri, corri, corri più veloce Ok, ora siamo attrezzati mm -hmm. C'era qualcuno Qualcuno è dietro? Ah no, ok eh. Allora mm -hmm. Non capisco mica da dove vengono gli spari Ah, t'ho visto, eh, t'ho visto Sei da sopra T'ho l'ho visto, t'ho visto, t'ho visto, vieni giù. Ah che ti vengo a prendere. Eh? Ti sento, eccoti lì, dai. dai, e muori. Dai. E muori. Raga, l'ho fatto fuori. È finito fa... Raga ce l'ho fatto, ho fatto la prima kill. Fantastico. Non ci credo. Non è difficile allora. Basta prenderli alle spalle. Allora, scusa. Quanti ne hanno fatti fuori loro intanto? Allora, questo prendo... Ci prendiamo questo. Allora... Ehi. C'è qualcuno C'è con pettocchi. De dove che ve, allora? Tu zie. Ok, dove è sì. Yeah, I'm oh, yeah, on the top northeast, that's it. I have some grain Ho I can spam him. Ok, yeah. vediamo di costruire qualcosa. Ehi. La pista 5. Oh, c'è visto No! Oh! oh, I oh SHIT, snipe, sì. Arriviamo un attimo. Sto andando. Sto andando. Sto andando. Sto Crazy Sto andando. need some loot Ma loot cosa? Sto eh, dagli Sto mano, oh! Uh, sì, DrivePart sono, pre okay, sono presi da dietro. What? No, niente, eh, sono contento. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Lasciate dei like, commentate se volete altri video di questo genere. Io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi. di vittoria.